Ciao a tutti amici carissimi Siamo tornati su The Grave Digger Dopo un bel po' di tempo che non lo giocavo effettivamente Vabbè, l'ultimo episodio è uscito il 9 agosto Ma diciamo che ad essere sincero L'ho registrato un pochino di tempo prima Ma proprio poco E... sì Sto usando un altro, tra l'altro, un altro programma di registrazione Giusto per vedere un attimo anche... L'audio e il video come viene fuori la qualità perché con uh, l'installazione di Windows 10 mi si è un po' sfanculato tutto, ma nessun problema. Andiamo sullo slot 3 che è il nostro slot, carissimo slot. E dove eravamo arrivati? Oh oh oh oh oh, livello 9. Eh, sempre in norma, ne ascoltiamo il nostro Focus and Tully. Cosa c'hanno da dirci? Grave digging prophecies tell of a corpse that would feed the earth with such vitality as to cause vines, and grass, and trees to grow with great vigor that they may reclaim the earth. This corpse would belong to a member of the ancient wolf family, and he would be known by the emerald embedded in his hollow eye socket. He even disinterred the foretold jewel we visited upon the night of his rapture. You need to cut down the croc Claptrap tra l'altro, mi ricordo Borderlands 2, mm, non so, forse sono io che sono E ora, e ora, e ora Vabbè, qua che c'è l'erba alta eh... I nostri amici tagliano l'erba qua Abbiamo da aprire mm -hmm, Ben 9 nove... 9 buche Fantastico con due tesori e uno smeraldo da trovare bellissimo quindi qua sopra non so cosa ci possa essere ma penso a questo punto che ci sia qualcosa tipo il tesoro credo andiamo subito a, subito a spiocciare qua Pity bit noel eh, questo qua è andato è stato dimenticato giustamente uh, va bene va bene va bene va bene va bene e Vediamo di farci ammazzare subito. Cosa, dice, cosa dite? Vediamo su, proprio. Beh, qua. Para, cominciamo. Alla grandissima, che non troviamo una sega. Vediamo, qua. Noi scaviamo. Noi scaviamo. Perché a noi ci piace scavare. Oh, Ehi, hey! Un portafoglio. Un orecchio umano. E il temporale. Non bene E un frammento di mappa. Che eh, mi piace. Sono contento. Mui, muy, muy contento. E ecco qua un cazzo. Vediamo, qua. Ok, mi servirebbe un bel beacon che ho scoperto tra l'altro che i beacon... Che i beacon tengono lontani i fantasmi? Credo. Qua sopra c'è qualcuno, non c'è nessuno. Cos'era questo rumore? Non mi è piaciuto per niente. Mm, dicevo da quello che ho capito i B contengono lontani fantasmi e quindi piacerebbe non poco trovarne uno facciamoci inseguire però adesso non capisco dove ca Ah, devo andare là sopra very fantastic. ok trafughiamo trafughiamo trafughiamo la tomba di Eddie P. Brianna Farnham <ride> tanto il temporale che vabbè intanto ho sbloccato anche un achievement dovete saperlo è importantissimo e mile no malformed ok chiave da cancello e un cuore va bene e ci manca da scavare quattro buche che vi dirò non sono per niente contento cioè non, non, non, non mi piace scavare troppo ho paura ecco, diciamoci proprio papale papale adesso sono sicuro che verrò dolcemente eh, come insomma, si può dire in maniera non troppo volgare dolcemente penetrato analmente da qualcuno o qualcuna perché giustamente <ride> eccola là, guardatela guardate che bella Ok, sbloccato. Lo cancello. Lo cancello, lo ebbi sbloccato. E. Ok, ho sbloccato un altro cancello. Tu non seguirmi, non ti voglio. Non, non... Salve, signore. Prego, lei. Ok, grazie mille, Nicola Spacey Watson. Dai, hey. Nicola Spacey Watson. Ok, quello là fuori dall'erba non mi segue. Quindi presumo che anche la, la sposa non mi segua fuori dal. Dalla... come si dice? Dall'erba Alta Presumo io vado qua sopra Non dovrebbe seguirmi neanche lui Segreto del memory Oh... No, Heavy Wolf, scusami, I can't stand up Mi sembra giusto, insomma Comunque, ecco qua lo smeraldo carissimo mi manca una buca in teoria eh, infatti. E io spero vivamente che... Oddio, adesso non mi ricordo, però... Ok. Qui c'è? Uh, this dear wife... Ah, marito e moglie. Polmoni. No. S sì, siano i polmoni. si sì, salve. No, no, no, se ne vada. Che c'è? Che desidera? No, no, no non. Guardi, apprezzo il suo lavoro La rispetto, tutto quello che vuole Ma anche lei, va via Lei proprio no Cioè tutto ma non lei Penso che lei sia quella che mi stia più in In the S, diciamo E dov'è adesso che devo scavare io? Ok, ok, ok, ok Thank you very much, thank you very much Cioè no, vabbè, se non moriamo neanche una volta, guardate che... Cioè, basta, festa Super festa Dubito di non morire neanche una volta, dai, cioè Perché parlo? Perché parlo? E' questo vizio, parlo troppo Sì, mi seguono anche qua, perfetto Beh, se mi teletrasporti all'inizio, magari... Adesso non mi ricordo neanche dove bisogna andare haha. Ho rischiato tantissimo ma ce l'ho fatta Ho scavato tutto <ride> Ci ho messo anche 5 minuti Senza tagli, senza niente Mi reputo meno demente <ride> The Watchtower mm. Vabbè dai, non, non, non, non, non aspettiamo Perché noi, noi stiamo qua a aspettare Ma noi andiamo avanti Questa statua è bruttissima Ah, dopo tra l'altro giustamente troverete i sottotitoli come sempre tradotti da me... Non so neanche se siano giusti. Giustamente. a Beh, era un collector di maglie preziose. Mrs. Hardy dicevo i sottotitoli tradotti a me: è... Non so se siano giusti, per il semplice fatto che parlano una specie di inglese molto, molto stretto. Non, non... Cioè, alcune parole sono veramente difficili da, da tradurre. Tocca andare a cercare. Quella just in ca... no, questa è bellissima, me la devo scrivere. Peccato che rendano solo in inglese certe battute. Just in case, I so was always prepared. Cioè, mi innamoro di queste cose. Ok, qua ci sono i miei signorini amici, che questi qua mi danno poco poco fastidio. Chi cacchio è che piange? No! Ok, qua. Allora. Ehm... Vabbè, la tragedia della, della bimba morta, diciamo, non è niente comparato alla bimba morta che è, che è incastrata nel, nello stato spettrale tra la vita e la morte eterna vabbè se io farei... ah tra l'altro ok se noi diciamo veniamo visti da questa veniamo visti da questa e m, tutti gli altri fantasmi dovrebbero correre in suo soccorso credo uh, vabbè se andiamo troppo vicino giustamente ah ok quindi ci dice di avvicinarci lentamente ma di allontanarci molto velocemente quindi va bene va bene ehm um, si sì. ma è questa? oddio non ho capito se è la statua o se è proprio un fantasma ah no eccola là ciao chi c'è qui? Ora in heaven Safe in of... Ah, dovrebbe essere appunto la bambina che c'è da sopra la torre Non so se si vede il cursore del mouse Una moneta Comunque neanche fatto il resoconto di cosa dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Allora Un zaffiro o zaffiro come si pronuncia E... Undici buche a scavare Ne abbiamo già scavate due E già trovato un tesoro Tra l'altro mi piacerebbe ora fare il giro Allora, vedo una buca qua Proprio appena qua No, calmina, calmina Ma Allora, allora, allora Si vado piano Allora, David Ward Ah, forse devo... ok, dai, forse ho capito è un dente d'oro. E un occhio. Uh, non saprei come fare. So scommetto che, là in alto a destra, su quell'ultima tomba. Dove ci saranno marito e moglie seppelliti. Giustamente, sarebbe bello attirare tutti qua gli zombie. Nota. Non è residente Ma cosa? Ma cosa fai? Cosa vuoi? Stai buona? No, rompere the balls please un attimo a capirla questa senti com'è che sia madonna mia stai calma e eh, che cazzo ma se io mi avvicino lentamente eh no mi tocca fare così ma no neanche così ok sono trovato sono fottuto non sono fottuto Mettila, no. stai zitta! Ma che cacchio! Vabbè mi sa che taglierò qua, adesso andrò, vado avanti a registrarai, ma. Devo farci in qualche modo. Sembrerebbe mh, Credo di avercela fatta uh, Ok Abbiamo trovato anche la chiave, si sì. uh, Mi piacerebbe andare sopra adesso però ah, sì. Ok, no, invece Mi toccherà andare qua a destra Sono Presso che sicuro E mi piacerebbe andarci proprio quando quell'altro è giù perché se quella tizia si mette a gridare, um, credo che quello là venga di qua, a sto punto. No, dovevo andare con questa chiave. comunque ho scoperto che andando qua di vicino non, non si lamenta, ecco diciamo. Li tiro tutti qua, faccio in questo modo. Uh, no, niente, niente, niente. il giro sperando di fottere il sistema si? Sì, ce l'ho fatta ok e adesso e okay, non mi vede qua, qua chi c'è? Uh, che mal che si legge? Kendall Willard, Willard. Oh, no, non l'ho letto bene Di mappa, va bene. Eh, di qua non c'è niente. Qua senti che rumori sono rotten, sono But not Questa rima è bellissima, altro che roses as red, are red violet, are blue. Pff, quella è poesia. Tanto c'è un aereo che passa qua, tranquillo. Chiave del cancello, vabbè, ok. Alcoholic mm. Niente, trovato niente, niente, niente, niente. No nothing, solita croce che non troverò assolutamente niente neanche qua. E invece, e invece, contro ogni. come si dice? Non mi ricordo più. E me ne vado e scappo. Dove mancarmene tre. Vabbè, neanche essere troppo difficile. Rest at last. Last. last. Senza S finale. Ah, questo in inglese, mamma mia. Bluh. Ehi là, ehi là, ehi là. Ciao amico mio. Ciao amico mio. Com'è che si facesse. sì? Eh. eh che cacchio Eh, Dai mi vuoi seguire in qualche modo? O... Sì E poi cosa fai? Resti là però? Apriamo Lily Gardener Made pipiz no sono io Dobbiamo trovare Mrs Hardy Vabbè la nostra mi va benissimo <ride> Tanti auguri La gem collector eh, però, Beh, robe no, e invece Che è questa? Karen Hardy, infatti La pippa e lo zaffiro Ciao Oh, io spero, oh, Mamma mia, mamma mia, che culo! Oh, è andata liscia anche a questo livello, senza mai morire. Aspetta, Perché io, come ho detto prima, accanto vittorio è troppo, troppo presto. Ci sto. Ah, chiama tutti, tutti, tutti lei. E invece, vai a fanculo, ciao, buonanotte. E intanto ho sbloccato anche un altro achievement. Che appunto riguardava ah, farsi seguire da più 5 o più zombie Voglio vedere anche l'altro, tra l'altro Vorrei vedere anche l'altro cosa, cosa mi dice, cosa mi dice Non mi ricordo qual è Ah mm, È quello... come si dice Ah, non mi viene il termine Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Come si dice Vabbè, spendi 5 minuti a guardare tombe. Detto questo, ci mancano pochi livelli. Pochi. 8, per la precisione. E... Eh, sì. Vediamo di... Speriamo che siano facili come questi, perché effettivamente questi non erano neanche troppo difficili. Cioè, non ho avuto problemi a farli. Adesso parlo e questi, i prossimi, saranno i livelli più difficili proprio del mondo e dell'universo messi assieme. E boh, vabbè, ci vediamo al prossimo episodio, che anche questo sta durando un pochino troppo, mi sa. Vabbè, bene, boh, via, via, via, via pochi, pochi, pochi saluti, pochi ciacque, e ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao!